Eh sì, io per questo video speciale 50.000 non volevo portare sul canale una cosa troppo troppo banale e ho pensato bene che l'idea straordinaria poteva essere quella di cucinare sul tetto. Io spero che questa cosa vi piaccia, ovviamente durante le riprese farò anche delle inquadrature panoramiche insomma per farvi vedere un po' il panorama e ovviamente però ci concentreremo anche sulla ricetta un'insalata di riso tradizionalissima appunto perché questo video sarà particolare il piatto lo voglio fare tradizionale sarà un'insalata sicuramente che vi accompagnerà per tutta l'estate eh, ovviamente nei momenti in cui avrete fame e sarà un'insalata sì veramente buona perché eh, è bella ricca ma anche bella invitante colorata Perché ricordatevi bene che gli a prescindere dagli ingredienti che volete usare per fare l'insalata di riso L'importante è scegliere ingredienti belli colorati E io adesso partirei con la cottura dei piselli a proposito di ingredienti colorati Andiamo Allora cari amici qua l'acqua comincia a bollire danni oh, oh, eh, la prima mossa già faccio danni pugno di sale magari ci metto quel pizzicino in più si sì, non fateci caso e li tuffiamo in padella in pentola eh, calcoliamo un tre minuti i piselli non devono cuocere troppo io uso sempre quelli surgelati perché il colore è molto più bello rispetto a quelli in scatola se volete potete anche usare quelli freschi e se siete particolarmente raffini bene allora i nostri piselli sono pronti ricordatevi di non cuocerli troppo perché è orribile vedersi i piselli che sono verdi morti acqua e ghiaccio per bloccare la cottura o comunque acqua fredda allora teniamoli da parte adesso prendiamo subito il riso e lo tuffiamo anche questo nella stessa padella nella stessa pentola ovviamente mescoliamo e cuociamolo molto al dente circa due minuti prima del termine della cottura lo scoliamo un po di varietà di riso no che, che è molto importante no? per la l'insalata di riso io ho scelto la varietà arborio che è un riso eh, con un chicco grosso non voglio un'insalata di riso troppo separata mi piace un po un'amalgama no e quindi scelgo questa varietà dopo vi faccio vedere come lo tratto per avere un risultato ottimale altrimenti potreste scegliere la varietà parboid che è una varietà invece eh, precotta ecco eh, quel, quelle confezioni dove c'è scritto non scuoce è quella varietà lì ecco in questo caso a me non piace molto ma proprio perché è troppo slegato altrimenti molto indicate e raffinate sono le varietà orientali molto profumate il riso rosso selvaggio il uh, riso uh, basmati ho scolato il riso ovviamente questa parte la devo fare per forza in cucina gli do una sciacquatina super veloce così proprio fate così spengo subito e in una placca da forno o in una teglia o in una pirofila che ho messo precedentemente prima nel freezer Distribuiamo bene il riso così E lo lasciamo raffreddare completamente a temperatura ambiente Nella stessa pentola ho messo solamente un po' d'acqua Facciamo così anzi per non fare danni Immergo le uova E calcoliamo da quando l'acqua comincia a bollire Un 10 minuti Via via via Perché se no le uova se le cuocete troppo poi il tuorlo tende a diventare verdino, eh? io non voglio roba morta, voglio roba ancora tra virgolette vitale. Quindi scogliamole e le immergiamo in acqua e ghiaccio anche loro o acqua fredda. A riposa peperone e ovviamente lo tagliamo. Togliamo i semi, queste parti qua bianche che risultano indigeste eh? e lo grigliamo La fiamma deve essere media. Ecco volendo potreste anche tenere il peperone crudo Però a me piace più grigliato eh? Gli dà più gusto Cotti A me nell'insalata di riso piace anche un gusto un po' cipolloso Quindi o oh, erba cipollina Altrimenti ideale anche la cipolla rossa Io questa qua la taglio a mm, fette E la faccio grigliare anche. Però a fiamma un pochino più bassa Adesso Taglio i peperoni a cubetti molto piccoli E se vi dà fastidio potreste anche rimuovere la pelle Adesso cipolla Taglio anche lei a pezzetti Direi che così ci siamo Olive Loro so che adorano essere tagliate a rondelle Potreste mettere anche i cetriolini al posto delle olive Solo che a me i cetriolini non fanno impazzire Preferisco loro Pomodori, io ho scelto la varietà Piccadilli Anche loro tagliamoli a pezzetti abbastanza piccoli un po' di parsut. Provolone. Ovviamente sbucciamolo. Scegliete comunque sempre un formaggio abbastanza sodo. Un po' di prezzemolino. Patritatina. Basilico invece lo spezzettiamo con le mani, è una prassi questa qua, rompiamo le uova, è molto facile sgusciare le uova se sono state immerse nell'acqua fredda. Quindi in questa ciotola ho messo tutti gli ingredienti eh, che ho sminuzzato, adesso aggiungiamo anche i pisali scolati, il tonno che lo sgrano con le mani. di sale Poi ovviamente ci regoliamo eh, l'assaggiamo e se valutiamo che ne serve ancora ne mettiamo ancora un po pepe nero grattugiato al momento sempre meglio mettiamo l'olio extravergine io almeno 5 cucchiai ce li metto mescoliamo un po le uova ce le ho qua tagliate a pezzetti adesso prima metto il riso anzi no metto le uova chi se ne frega dai così si amalgamano bene, il tuorlo fa anche una sorta di cremina. Adesso aggiungiamo il nostro riso, comunque sgranato, nonostante sia l'arborio, ma comunque non troppo separato. Questa quantità è per eh, 8 persone, se siete in 4, almeno così, la potete mangiare anche il giorno dopo. Mescoliamo con due cucchiai. Ancora due cucchiai di olio che non sono mai abbastanza. Ok, basta. Giuro, adesso mi fermo. Ancora un pizzichino di sale, perché direi che gli ingredienti si sono amalgamati. E possiamo fermarci bene anche questa ricetta l'abbiamo finita spero tantissimo che vi sia piaciuta e soprattutto replicatela perché cioè è, è la ricetta dell'estate questa qua c'è poco da fare ringrazio voi naturalmente per aver contribuito a, a, a creare un canale speciale Sono proprio tanto tanto soddisfatto ci vediamo su instagram nel frattempo per altre avventure e altre ricette adesso questa meraviglia qua me l'assaggio importante, voglio dirvi, poi giuro che vi lascio. L'insalata di riso è tre volte più buona se la fate riposare almeno due ore in frigo. Ok, basta, ciao! Faccio volare un po'.